dovremmo essere in diretta, bene, buonasera di nuovo, aspettiamo qualche minuto eh, dando l'opportunità a tutti di collegarsi bene, buonasera a tutti, vedo tutti i messaggi, bene, dire che siamo là, mi sentite bene, l'audio è più buono, il video? Bene, grazie di nuovo di essere qua, di partecipare a questa rubrica. Soprattutto ringrazio Anna Tamburini, Torre e Enrico Barantini per avermi dato la possibilità di partecipare a questa rubrica su FOCUS 3.0, ma soprattutto una preghiera per Anna di Pronta Guarigione che, che fortunatamente ha, inc ha incontrato il Covid, quindi un fortissimo abbraccio da parte nostra. Speriamo che ti possa rimettere il prima possibile. Allora, da questa sera inizieremo l'incontro um, di questa rubrica dedicata al all'incontro con il mondo dello spirito. Ovvero, parleremo del mondo spirituale, di come avviene la comunicazione, quali sono le tecniche per comunicare con i nostri cari e alla fine daremo spazio ai nostri amici di luce che vivono nella dimensione dello spirito e posso dirvi già in questo momento che sono già in tanti, sono in tanti qua con noi stasera che desiderano um, parlare con, con tutti noi. Soprattutto uh, sentitevi liberi di uh, fare qualsiasi domanda inerente agli argomenti in cui uh, trattiamo, quindi um, sono molto contento e lieto di darvi qualsiasi risposta, a qualsiasi domanda che, eh, qualsiasi risposta, qualsiasi domanda che avete, quindi sentitevi liberi di fare ogni domanda che desiderate. Ok, vedo che la gente sta pian piano entrando. Benissimo. Penso che ci sia un piccolo delay eh, nel streaming tra quello che dico e i vostri messaggi, quindi anche se quando farò poi un contatto col mondo dello spirito aspetterò quei 5-10-20 secondi per voi che eh, potete rispondere. Bene, allora um, faccio una piccola, per chi non mi conosce, faccio una piccola e breve presentazione, mi chiamo Riccardo, Riccardo Casari. Sono italiano, di origine italiana, di Ferrara, la provincia di Ferrara, e sicuramente dopo tanti anni che sono stato qui in Inghilterra il mio cento emiliano non è sparito, e eh, di questo ne sono anche orgoglioso. E sin da bambino ho uh, avuto il dono della meglianità, ovvero riuscivo a vedere il mondo dello spirito uh, e a percepirlo. Principalmente lo vedevo, ovviamente quando ero bambino le, uh, il modo in cui lo vedevo era meno le saggome erano meno definite, era una cosa molto più blanda a, a, a, come lo sto facendo adesso. Um, il dono della medianità, come dicevo prima, è stato poi trapassato da, da un ramo della mia famiglia, dalla mia parte materna, dal mio nonno, anche se loro poi non erano completamente coscienti di questa cosa. E fortunatamente io sono riuscito a rendermene conto, a svilupparlo, e in questo modo um, comunque attraverso gli studi che ho fatto in Italia e in, um, in Inghilterra sono riuscito poi a migliorare il, um, il mio modo di, di studiare mi sembra che ci sia un problemino tecnico vedo i messaggi mm, no tutto è, scusate bene, ok si sì, se sente tutto oh, audio basso Oh, allora c'è un problemino vediamo se riusciamo a risolverlo secondo solo uh, qui sembra sia se stato bene ok dovrebbe funzionare un pochettino un pochettino meglio um, poi leghi i commenti e se qualcosa non va bene poi Uh, ripetiamo tutto ok, perfetto che okay, l'olio va bene, migliorato, ottimo perfetto ok, sì, quindi come dicevo um, sono nato come il medio um, il cioè, già da, da, da, da, da bambino, vedevo il mondo spirituale che mi era vicino e per me al tempo era una cosa normale era una cosa normale e pensavo che tutti avessero questa possibilità di vedere tutti i nostri amici del mondo dello spirito assieme a noi eh, poi ovviamente andando avanti con l'età ho imparato che questa cosa eh, non era per tutti, non tutti riuscivano a vedere il mondo dello spirito come facevo io. E quindi questa cosa anche poi come bambino, adesso un'età 10-12 anni, mi aveva lasciato un attimino eh, un po' così. Poi dopo andando avanti ovviamente con l'età, diventare un teenager, 14 anni, era un bambino che eh, si era innamorato della vita, delle, delle cose che il mondo dava, i, le prime fidanzate, a 14 anni in Italia il motorino che era una meta importante dalle mie parti e questo um, e pian piano il mondo spirituale non era sparito ma non ci facevo molto caso. Poi all'età di 19 anni un fortissimo lavoro, una fortissima cosa uh, mi ha fatto riprendere e tornare sul sentiero della medianità. In modo un po' più intenso, forse anche per l'età, e da lì poi ho iniziato a uh, un percorso di studi, oserei dire infinito e illimitato. Illimitato perché, come sapete, non... Eh, l'evoluzione dell'anima, dell dell'uomo, dell dello spirito, non si ferma mai e non si ferma neanche quando siamo nel mondo della luce. Perché um, il, um, anche quando comunico con. Eh, i nostri cari del mondo dello spirito, um, sappiamo che anche loro stanno evolvendo la uh, loro parte, la loro, loro dimensione, perché l'anima evolve sempre, iniziando dalla terra, anzi, non inizia dalla terra, dal mondo dello spirito per poi rincarnarsi e di nuovo tornare nel mondo, nella casa del Padre, per continuare ad evolvere negli anni, nei secoli a seguire. Quindi all'età di 19 anni comincio a di nuovo riprendere coscienza, iniziare a studiare, uh, ho fatto tantissimi corsi sia sì, dalla mia parte, specialmente le, le, nel paese, nella provincia di Modena c'erano un'associazione uh, un dove lì ho cominciato i miei primi studi, ma ho iniziato anche prima um, per esempio i corsi di meditazione di Reiki e tutto questo mi ha portato ad affinare al meglio la mia comprensione e capacità uh, del mondo dello spirito. Um, poi, Un giorno, sempre in questa associazione in provincia di Modena, ho visto dei medium inglesi che eh, appunto praticavano la tecnica della medianità inglese e sono riuscito a, a, a affinare la mia tecnica e, um, e poi uh, ho deciso, all'età l'età di 28 anni, penso, 27, 28 anni, di trasferirmi in Inghilterra per appunto approfondire gli studi sulla medianità inglese, perché qua c'è ehm, una un'associazione, si chiama SNU, che eh, viene proprio utilizzata dai medium, perché viene riconosciuta anche come religione, non solo come scienza o come disciplina. Ok, vedo ancora qualche... Eh, mi sentite bene, giusto per confermare? Leggo un attimo i messaggi. Ok, con l'audio siamo a posto, perfetto, ok, benissimo, perfetto, um, ok, quindi dopo uh, a quell'età, uh, 28 anni, vengo a vivere in Inghilterra, lascio lavoro, lascio tutto, e vengo qua con niente, uh, non parlavo l'inglese, parlavo malissimo l'inglese, e ho iniziato a studiare. Ovviamente non è stato semplice, ma bensì si è dato delle, delle bellissime opportunità uh, a livello di studio e medianità, perché qua, come vi dicevo prima, la, lo spiritualismo è una religione, quindi si può andare nelle schiere spiritualiste e eh, lavorare come medium, studiare la medianità e, um, e poi eh, praticarla, Proprio nel, qui li chiamano le, platform, le piattaforme, e fare contatti. di miei anni. Loro, Nello specifico qui ci sono due tipi di eh, chiese spiritualiste, quelle eh, sotto la, la religione spiritualista l'SNU eh, e quelle cristiano-spiritualiste. La differenza non è... Mh, non c'è molta differenza, ma comunque diciamo che quelle cristiano-spiritualiste um, viene in molti casi letta la Bibbia e si prendono dei punti eh, di riflessione su alcuni barri della Bibbia e il medium poi ne commenta e sente anche a volte il commento che arriva dal mondo dello spirito. Diciamo che questa è la principale differenza tra, una, um, tra un determinato tipo di chiesa e un'altra. Um, poi ho, ho praticato tantissimi tecniche di benignità dove poi andremo a parlarne nel corso di questa rubrica, perché io sono una persona molto propedeutica, una persona che piace lavorare e fa lavorare, ma fa lavorare nel senso per imparare. In tutti i corsi che ho frequentato in Italia e in Inghilterra ho notato che le persone imparano quando lavorano, quando toccano con mano l'esercizio, ma soprattutto in questo caso quando si tocca o ci si avvicina al mondo dello spirito e si sente il loro amore che viene trasmesso a noi. Questa è veramente la parte principale, più importante di come si possa eh, veramente comunicare con il mondo dello spirito, ovvero sentire la loro, amore, la loro energia che sfiora, che tocca la nostra anima. Poi andremo in, in, in più avanti a parlare eh, di come viene il contatto, di quali tipi ci sono, perché come sapete ci sono tanti tipi di, mia, di mia La mediunità è una, ma ci sono tanti tipi di comunicazione eh, tra un'anima eh, incarnata e un'anima non incarnata nel mondo dello spirito, quindi questo è importante sapere le differenze. Poi semmai vi spiego anche più avanti un piccolo esercizio su cui imparare quale dei vostri sensi è più sviluppato per poter mettersi in contatto con il mondo dello spirito, se dovete mettervi in contatto, perché... Voglio ribadire una cosa che ho visto in, in tanti corsi, che alcuni medium uh, o insegnanti uh, promuovevano molto l'idea um, che tutti potevano essere medium. Allora io vi faccio un esempio molto semplice. Uh, tutti possono essere giocatori di calcio, ma un calcio alla palla e la palla va avanti però come nel mio caso, che io penso che la palla forse sia quadrata, quindi sono un, un disastro a al football, um, questo non, um, non avviene. Cioè, per chi invece è un professionista, come Dico Ronaldo, che è il primo che viene in mente, questo è il modo che lavora molto meglio. Quindi um, una delle prime cose in cui, per le persone che si avvicinano vaccinano all'età che vogliono comunicare con il mondo Spirituale nel senso di medio, cioè mettersi a servizio nel mondo dello spirito, devono porsi la prima domanda perché lo vogliono fare. Okay? Um, ovviamente non c'è una risposta unica o standard dove tutti possono aderire, perché um, vi faccio un, un mio caso personale e focus nella risposta. C'è stato un periodo negli ultimi anni che avevo veramente rallentato eh, il lavoro pubblico con la medianità era più una cosa mia personale o con un piccolo gruppo di persone dove in quegli anni ho visto e ho ricevuto risultati notevoli dove mi hanno aiutato hanno aiutato me stesso la mia persona e la mia anima ad evolvere notevolmente ma il mondo spirituale mi ha proprio detto in modo molto deciso ma molto deciso che dovevo Mettermi a servizio del loro e lavorare appunto per il mondo dello spirito e dare queste tipi di informazioni alle persone come noi. Perché non pensate che i medium siano persone fantastiche che hanno poteri assoluti, sono persone normalissime dove hanno un determinato scopo nel loro, nella loro vita e una vibrazione della loro anima in grado di avvicinarsi e di mettersi in contatto col mondo dello spirito eh, più velocemente di altri. Eh, vedo qualche domanda, eh. ogni tanto mi fermo leggo un po' le vostre domande se ci sono perché non voglio dirvi troppo, mi fa piacere piuttosto soffermarmi su un punto e ritornarci se la, mh, non avete capito la cosa, quindi non c'è nessun problema, lasciate i messaggi, poi anche dopo alla fine della diretta gli darò un'occhiata un e qualcosa riuscirò sicuramente a rispondere, non posso rispondere tutti però qualcosa sicuramente la posso fare ben volentieri un attimo intanto ecco guarda ho visto il messaggio di Nadia sarebbe il mio desiderio più grande riuscire a mettermi in contatto con il mondo spirituale per portare consolazione alle persone che hanno perso i loro cari ma anche per evolvere ecco questa è una, è una cosa un messaggio interessante scusa no, cosa un messaggio interessante um, devi sapere cara Nadia che Ogni anima ha un compito ben preciso, um, e ti faccio un esempio di quello che ho visto in Italia. Ah, una, una precisazione, se vedete che eh, sposti gli occhi da una parte, guardo su, guardo giù, è perché il mondo spirituale a volte mi, mi parla o è presente. E vi voglio dire che ce ne sono molti questa sera vicino a noi che vogliono parlare, che vogliono um, mettersi in contatto con noi. Um, Mettersi al servizio del mondo spirituale non è unicamente essere un medium. C'è anche un punto che poi parleremo più avanti, o un altro nella prossima rubrica, che è la guarigione spirituale. Che anche questa è molto importante. Um, essere medium e uh, aiutare persone siano sì, bene, ma è, sono anche coloro che fanno sì, come in questo caso, che un medium, un relatore, possa dare queste informazioni alle persone quindi adesso prendo l'esempio del mio amico Enrico Barantini anche lui è al servizio del mondo spirituale e sta facendo un lavoro veramente importante come questa piattaforma questi strumenti che ci mettono in contatto se vi ricordo, io mi ricordo ai miei vent'anni fa in Italia internet io sono nato, quando ero nato non c'era internet ma solo quando ho cominciato a essere teenager c'era internet, non c'era tutta questa cosa. E, e, ma questa cosa anche a livello informativo, a livello spirituale, per poter riuscire a incontrare e cercare luoghi sì, o situazioni per studiare, per imparare, ma anche semplicemente per condividere. Come sapete a volte queste cose non, non, bisogna un attimino non condividere pienamente a tutti, perché ci sono persone che possono comprendere, altre no. E con l'utilizzo di questi strumenti che abbiamo adesso come internet la cosa è molto più semplice. In passato era um, un, po più, un po' più complicato. Comunque, ritornando alla domanda di Nadia, um, la, domanda, la risposta che mi arriva dal mondo dello spirito in questo momento è, è sì importante riuscire a comunicare con, con noi, con loro, ma è altra, altrettanto importante riuscire a, a comprendere scopo, lo scopo della propria anima in questa vita perché la medianità non è unicamente una forma di comunicazione ma bensì altri metodi di comunicazione e mi ripete questa, questa mia guida del mondo dello spirito che se già sei qui questa sera già stai facendo, uh, stai seguendo questo tipi di, di cose, informazioni già sei su una buona strada e mi dice che non sei lontana nel capire qual è il tuo, il tuo percorso. Poi mi, mi, mi conclude anche dicendo che, comunque vada, vale, la tua anima già risplende come tanto più di quello che immagini. Ok. Ecco, come avete visto, se il mondo spirituale si avvicina a dare un messaggio a una persona in particolare lo, fac lo, lo facciamo fare. Eh, non ho scelto Nadia perché avrei la foto più bella, perché non le vedo, vedo le cose piccolissime qui, però um, se molto spittuale alla fine sicuramente eh, mi fa piacere eh, darvi questo tipo di messaggio. Um, Un'altra cosa, parlando di messaggi qui del, del sito. Oggi mentre facevo delle prove tecniche, per, uh, e spero che stia funzionando bene, che l'audio vada bene, che mi vedete bene, um, mi sono imbattuto in un messaggio uh, di una persona che non me lo ricordo. E ringrazio questa persona perché um, diceva che non tutti, anzi chi co coloro che uh, possono veramente comunicare col mondo dello spirito, non lo fanno, se lo tengono per loro. Um, è come se fosse una cosa um, solo per l'elite per alcune persone solo per alcuni che possono avere altri e chi veramente lo sa non parla questo posso dirvi che con tutte le informazioni che ho ricevuto dal mondo dello spirito di guide spiriti guida trapassati anime volute è esattamente l'opposto. Ovvero, il mondo spirituale vuole comunicare con il mondo terreno, vuole comunicare con noi. E l'altra domanda, che ho sentito in Italia non so quante volte, è giusto parlare con i morti, con i defunti? È giusto eh, o bisogna lasciarli dove sono? E questa è la seconda... L'altra domanda è, e dove sono? Dov'è il mondo spirituale? Cosa cioè, sappiamo cosa succede al nostro corpo, quando trapassiamo? Viene seppellito, cremato, o quant'altro. Ma dov'è il mondo spirituale? In alto? In basso? E sotto terra? In un posto irraggiungibile? O come diceva questa, questa cara persona che, se sapessi il nome, la ringrazierei anche in un posto dove solo pochi eletti possono uh, vedere o ricevere e perché hanno la conoscenza non parlano allora il mondo spirituale anche seguendo uh, delle informazioni di un famosissimo medium ciclo c'è eh, cercatelo eh, su google eh, forse dopo gustavo rovo forse uno dei medium più famosi, più importanti, che il, il mondo ha avuto in queste, in queste epo epoche, ecco, epoche che noi riusciamo a ricordare, riusciamo a visitare. Um, come ricevuti me i medici sono stati anche prima dei tempi di Gesù. Facciamo un esempio classico, Adamo ed Eva parlavano direttamente con Gesù, ma questa è una, una cosa differente. Comunque, dov'è il mondo spirituale? Quello che posso dirvi è che il mondo spirituale è vicino a noi, è con noi, ma non è allo stesso livello, è un livello più alto, ha una liberazione molto più alta e per darvi una raffigurazione geometrica eh, immaginate eh, che è al di sopra delle nuvole. Infatti il sito che ho creato, la mia pagina, il titolo mi è proprio stato dato da loro, una voce, eh, una voce dalle nuvole. Quindi è a un livello, sia energetico che fisico, una certa distanza. Ma il mondo dello spirito, come sapete, è onnipotente e può uh, avvicinarsi a noi e comunicare al nostro livello. Allora, come avviene la comunicazione della divinità? Ve la spiego in modo semplice e mi, mi fermo anche un attimo, ve leggo i messaggi se volete più informazioni, perché non voglio, anche se lo sto già facendo, trovo informazioni. Allora, la comunicazione del mondo dello spirito, fra un medium, che può essere una medianità mentale, fisica, di trans, la guarigione, avviene dove la, il campo aurico del medium si espande più del dovuto, specialmente verso l'alto si espande, e il mondo dello spirito si abbassa a noi dove trova un punto di contatto, e lì avviene la comunicazione col mondo dello spirito. Questo è il metodo più semplice da spiegarvi, anche se poi ci sono um, altre cose da mettere in considerazione, perché il mondo spirituale di solito non arriva diretto di fronte ma da parte dietro. Ci sono altri, punti, altri meccanismi tecnici un po' più complicate, ma per il momento uh, rimaniamo su, su questa cosa. Leggo un attimo i messaggi per vedere se c'è qualche domanda o avete um, bisogno di comprare qualcos'altro. Oh. Mi sembra... ho letto un messaggio che eh, mi sentite bene che l'audio è a posto perché eh, qui tutti i miei volumi sono uh, alti ok, visto che va bene ok, quindi parlavamo della comunicazione quindi viene attraverso l'espansione del campo aulico tra eh, il medium, invece, il medium che riceve, e il mondo dello spirito. Questo, come ho detto, è il metodo eh, più classico che qui avviene. Un attimo che mi sembra che vi sia ancora più... Oh, sento bene. Ok, tutto qua. Sì, si sente bene. Qui si sente benissimo. Oh, perfetto. Claudia è perfetto, quello l'auricolare. Ok, perfetto. Abbiamo risolto anche... Questo problema dell'audio, ok? Benissimo, mi fa estremamente piacere che abbiamo risolto il problema dell'audio. Allora, abbiamo detto dov'è il mondo dello spirito. Um, abbiamo detto in modo molto leggero come avviene il contatto col mondo dello spirito, poi entriamo un, po un pochettino nel dettaglio. Ma quello che in cui volevo soffermarmi ancora era um, questo messaggio che ho, ricevuto, che ho letto oggi. Um, se è giusto, uh, per, perché sì, se è giusto parlare o disturbare i morti, dove sono i morti dei i defunti, E dove sono? Um, perché lo facciamo? Cosa stanno facendo nel mondo dello spirito? Le stiamo disturbando? Ecco. In tutti, i, in tutti questi anni, in tutti i contatti che ho fatto, che ne ho fatti veramente tanti in italiano, in inglese, ho fatto anche un paio in, in Svizzera con dei corsi di trans, um, il mondo spirituale di per sé è amore. Loro vogliono trasmettere l'amore, vogliono aiutarci, ci stanno vicino ci possono in alcuni casi consigliare, non ci possono dire quello che vogliamo fare, ma ci possono consigliare. Questo sì, è amore il mondo dello spirito. È vero che nel mondo dello spirito non è tutto bene, ci sono situazioni di energie differenti, come è anche qui sulla Terra. Come sappiamo bene, un assassino, quando passa nel mondo dello spirito, non diventa un angelo costogra. Anche lì ci sono situazioni dove quell'anima deve evolvere, deve cambiare, e poi un giorno, negli anni o in un tempo che noi non riusciamo a quantificare come uomini, quell'anima si redimirà, migliorerà, cambierà e progredirà nel, nel mondo dello spirito. In tanti libri eh, ho letto... Eh, di fare attenzione su certe cose di come comunicare con il mondo dello spirito e in effetti alcune sono, sono, uh, sono corrette perché un'altra un cosa importante nel mondo dello spirito è che è un'intelligenza superiore la prima ha bisogno di rispetto noi stiamo parlando con delle anime che hanno una conoscenza un vissuto terreno e nel mondo della luce maggiore di quello che abbiamo adesso quindi hanno bisogno di rispetto Seconda, fa, adesso vi ho fatto picco, prima un, ho dato un piccolo messaggio da parte un, della, del mondo dello spirito, sembrava una cosa veramente facile, ma in verità loro fanno molta fatica per riuscire ad abbassare la loro frequenza e arrivare da noi, come fa, alcuni di noi, tanti di noi fanno fatica ad alzare la loro frequenza, la propria frequenza, c'è bisogno di esercizi di allenamento, di determinazione, non, non, non, non ci si sveglia, nel mio caso non è successo, non ci si sveglia una mattina, sono meglio un parlo col bondo dello spirito. Se nel vostro cammino, se la vostra anima deve comunicare con il mondo dello spirito, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di tanto lavoro, c'è bisogno di molto rispetto, molto rispetto per le anime che vengono, molto rispetto per le persone che hanno bisogno di parlare con il mondo dello spirito. Le mie prime esperienze come medium sono state in un'associazione moderna dove accoglievano genitori che avevano perso eh, i propri figli. Quindi immaginate la sofferenza che può provare un genitore che per il proprio figlio e la fatica di andare avanti nella vita e di arrivare, di parlare con un meglio. Io mi ricordavo che venivano persone da Roma, facevano veramente molta strada per stare mezz'ora, un'ora con un meglio per ricevere un messaggio da pubblicare. E dal mondo dello spirito ci sono anime, persone che sono trapassate da poco, che la loro evoluzione nel mondo della luce non è ancora completa, pieno. Dove anche loro fanno fatica, e hanno dei, dei tempi, non, non, non si comunicano. Il mondo dello spirito è perfetto, hanno un sistema, hanno, è, tutto, è tutto un sistema perfetto, dove per comunicare già da mesi, non voglio dire si prenotano, ma si preparano per comunicare un giorno preciso con la tal persona che può essere un meglio, un guaritone o un'altra persona che è in grado di comunicare, per dare il messaggio al ricevente, a quella persona che deve riceverlo. Questo è, è molto importante da capire. Non, adesso sento una delle mie guide, dice non, non pensate che sia tutto facile in entrambe le parti, mi dice nella nostra e nella nostra anche qui. ma con il tempo e l'esercizio giusto e la volontà e la forza d'animo e l'apertura di cuore mi parla, anche adesso mi parla molto del cuore un'apertura del proprio cuore essere capaci di accettare il mondo dello spirito non di fare messaggi che è un'altra cosa perché è molto differente accettare il mondo dello spirito accettare il peso, il lavoro che si fa per lavorare per il mondo dello spirito? E come ho detto all'inizio, non, non vuol dire essere unicamente un medium, fare i contatti, eh, avere tanti, tanti likes come si dice adesso, ma anche quelle persone come parlavo prima che preparano una sala, chiamano le persone, confortano le persone, indirizzano le persone verso un sensitivo, un medium che può dargli quel conforto. Di, per quelle persone, per esempio quei genitori che hanno perso i figli. Quello per me è stato, è stato un onore quando io, io, io, io uscivo e potevo dare messaggi nel mondo dello spirito dei, dei, dei propri cari. Io sono un genitore e non, non, non immaginerei mai la sofferenza che possa essere per la perdita di un figlio, ma ho visto questi genitori che sono venuti e hanno, e si sono impegnati per riuscire a parlare con il spirito. Quindi è il rispetto, è il rispetto per il mondo della luce, per il mondo dello spirito, ma anche molto il rispetto per le persone che vengono a ricevere un messaggio, che come ha detto, i cari genitori, ma anche persone che stanno affrontando, hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di quel conforto che a volte solo il mondo dello spirito riesce a dare. Quindi il rispetto è la prima cosa il secondo il, secondo, il primo è l'amore amore e rispetto per il mondo dello spirito, per voi stessi e per le persone che vengono da voi come dicevo prima io non voglio sono quel tipo di persona che dice tutti scegli tutti il meglio potete farlo pregate, chiedete chiedete al mondo dello spirito chiedete a Gesù, alla Madonna qual è il mio compito se pregate, se parlate col cuore, loro vi ascoltano e vi rispondono. La difficoltà non è, la nostra difficoltà non è che loro non ci ascoltano, loro ci parlano, sempre, ma noi facciamo fatica ad ascoltarli. Ma anche persone che sono in grado di ascoltare a volte non vogliono ascoltare. Io sono stato il primo che dicevo, ok, un giorno lo farò, un giorno cambierò ogni anima è differente, ha un percorso differente dall'altra e mi hanno molto mi hanno aiutato molto in alcuni casi anche spinto a fare certe cose per poter poi arrivare a questo la medianità secondo me è la cosa più bella del mondo soprattutto riuscire a capire che la vita non si ferma qua la vita non è semplicemente una casa, un lavoro, una moglie, un marito, i figli. Innanzitutto è amore. Innanzitutto è vivere al pieno per quello che siamo. E comprendere chi siamo e ciò che siamo, non solo a livello di spiritualità, di verità, ma di sì quello che possiamo fare, e vivere al pieno. Questi sono i messaggi che il mondo spirituale parla a, a molte persone. E mi dicono anche abbracciate tutto quello che la vita vi dà, perché potresti iniziare, ha detto, con un granello di sabbia e poi finire ad avere una roccia, se veramente abbracciate quello che è la vita vi dà. Perché mi dice anche che il buon Dio, tutti coloro del mondo del coro celeste, tutti coloro che vi sono vicino, non vi lasceranno mai e se voi ascoltate quello che proviene dal vostro cuore, ascoltate la vostra anima, pian piano, e accettate quello che siete, quello che potete fare, accettate anche i vostri limiti, i vostri errori. E, beh, più di una volta vi dicono nessuno di voi è santo, ho fatto alcuni casi. Allora l'accettazione di se stessi, l'accettazione che c'è un qualcuno di sopra di noi. L'accettazione di Dio. Questo aiuta molto, nella umana. Scusate, l'evoluzione dell'anima umana mi parla. mi parla di una. Quattro a me in questo momento ci sono veramente, non riesco a contarle tutti. Sono veramente tante. Mi si è avvicinato un'entità un di luce molto, um, molto, vibrante e mi sta facendo vedere una persona, un messaggio per una persona che io conosco bene e so che sta guardando questo, questa diretta. e Mi dice, e eh, gli vuole dire. Che la sua penna è in grado di scrivere anche sul fuoco, ha già fatto tanto. Qualcuno gli ha mai messo i bastoni fra le ruote? Qualcuno l'ha rallentato un po', e poi anche nel rallentare mi ha detto: Non ti preoccupare, tra un po' di tempo riceverai a mettiti su quella collina e a respirare finalmente l'aria, ad essere tranquilla e serena. E mi dice che sta, sta iniziando per noi, ma nel, loro, nel mondo spirito, nel loro sistema è già iniziato, una seconda fase del suo cammino, del cammino di questa persona, di questa signora. mi dici che questa signora ha capito che, che, che, che per lei è il messaggio, ed è molto, è molto molto contenta di quello che ha fatto e sarà estremamente contenta del prossimi lavori che faranno. Se prima la pena ha scritto sui libri, adesso scriverà su altri tipi di libri anche se ci saranno qualche, un qualcuno che cercherà un po' di, come ho detto prima, rallentare, poi arriverà un, a un video dove dovrà scegliere di andare da una parte o dall'altra, tipo a sinistra o a destra. Ma non è, anche lei, soprattutto lei, non sarà mai lasciata sola. Sì, ci sono stati dei cambi, sì, delle cose cambieranno di nuovo, la maggior parte è meglio ma la fede, l'amore e la determinazione che ha questa persona è sempre è, è stata e sarà sempre apprezzata dai nostri amici della luce. Ok, allora, questa persona ha capito, ha capito bene il messaggio. Ok, grazie. Vediamo un attimino i vostri messaggi perché io ogni tanto mi fermo e lascio parlare del Mondo dello Spirito ok vediamo ecco Rita, non siamo non siamo mai soli esseri di, di luce ci guidano e ci sostengono assolutamente sì questo è esattamente quello che fa il mondo spirituale con noi. Siamo sempre sono sempre vicini a noi allora eh, mentre stavo leggendo i messaggi il mondo dello spirito mi ha detto eh, di farvi lavorare un po' lavorare un po' nel senso eh, di spiegarvi un po' la parte pratica di come dire. Come ho detto prima, il contatto viene tra uh, il campo amico del medium e il del mondo dello spirito, ma il medium interpreta queste informazioni in modi differenti. Allora, una cosa che ho imparato sia sì, in Italia che in Inghilterra, ogni medium è differente da un altro, nessuno è uguale. Ho visto persone che si ispirano ad altri, ma ognuno ha una propria tecnica. Allora, come viene il collegamento del mondo dello spirito? In, in due metodi, mentale o fisico, mentale ovvero eh, attivo, chiamiamo anche con la chiaro vigenza, per esempio possiamo vedere, la chiaro udienza possiamo sentire la voce, la chiaro percezione, sentiamo il, il mondo dello spirito su di noi, e la chiaro sentienza, ovvero sentiamo che il mondo dello spirito è qua presente, ma a volte non lo vediamo per esempio la Chiaro Senzienza, appena ho iniziato qui la diretta, ehm, ho avuto un attimino di cercare di capire se mi sentivate, le dicevo, i messaggi, per le linee, sentivo che mondo spirituale erano in tanti. Da lì poi ho cominciato a guardarli, qualche la Chiaroveggenza, che poi vi spiego come, e, um, e, e quindi da lì ho cominciato a vedere. Allora, di, um, questa è la parte mentale, Uh, la parte fisica o passiva è come la trans, dove il medium si mette completamente a disposizione del proprio corpo, ovviamente, al mondo dello spirito. Uh, attraverso, ci sono vari tipi di trans, trans, uh, uh, come si dice in inglese, medium trans, c'è la trans fisica, c'è la trans uh, uh, che il, il medium è più allerto o meno allerta adesso a mente non mi ricordo tutti semmai nella prossima rubrica ve le, le spiego in modo molto più dettagliato ma attraverso la trans più delle volte si hanno delle informazioni e delle cose incredibili io vi parlo per esperienza personale eh, ho, visto medinità, ho vissuto una medinità fisica e visto l'ectoplasma questa è stata una cosa che non, non me la ascolterò mai poi in tanti mi hanno chiesto qual era il senso eh, che il mondo spirituale, nel mio caso, ha fatto il dialectoplasma. Il mondo spirituale poi mi ha detto un paio di, mesi fa, un paio di anni fa, scusate, perché questa cosa era stata circa vent'anni fa, che la prima era che io dovevo comprendere che eh, potevo lavorare con la meninità di trans e fisica. Infatti poi in Inghilterra ho seguito dei corsi con un bravissimo istruttore, istruttore maestro di medianità, ma soprattutto con, eh, sono venuti fuori risultati eccezionali. Eh, mi ricordo che parlavo una lingua dell'Africa, dell dove una, una ragazza nel, nel congregation, nel, nella sala, era l'unica che riusciva a capirlo. Infatti, il mondo, infatti le persone attorno dicevano, ma scusa che lingua hai parlato. E mi ricordo questa ragazza, questa signora, ha alzato la mano e ha detto io questo, questo, quello che ha detto ho capito. Ho capito perché erano.. era una lingua che parlavano i nonni, erano tutti i nonni, e questa signora, questa ragazza, riusciva a capirlo. Um, Un'altra cosa importante a proposito della medianità eh, di trans, di tutti i tipi, eh, come ho detto prima che sia il meglio che il mondo dello spirito fa fatica a comunicare, non perdono tempo a parlare lingue che le persone non capiscono. Quindi se vi, vi ritrovate in una situazione che sono meglio che parlo una lingua incomprensibile, ponetevi la domanda perché questo avviene. Perché il mondo dello spirito vuole parlare a tutte le persone in modo chiaro, semplice, ma soprattutto che crei un'emozione e arrivi al cuore. Attraverso tutti i tipi di trans mentale, fisica di trans tutti, quindi ecco questa è una precisazione che voglio fare perché io eh, ho avuto persone in Nicolae d'Italia che mi contattavano e mi dicevano l'ho studio di trans, sono stata bene ma non ho sentito niente, <ride> quindi quando il mondo spirituale vuole parlare eh, lo fa. Adesso non voglio creare problemi o trambusti perché il medium parlava in modo incomprensibile, ci sono dei motivi ci sono tanti motivi ehm, che adesso poi affronteremo nella prossima rubrica che faremo, ehm, perché eh, come sapete il, il, a, a, tutte le anime evolvono specialmente quelli dei medium, i medium sono la stama parte la medianità. Se, quando un'anima si rincarna e ha queste capacità vuol dire che nella vita precedente è stata molto, come dicono in Inghilterra, molto busy, molto impegnata a fare qualcosa. Quindi la prossima volta nei prossimi incontri affronteremo anche questa parte qui dell'evoluzione dei medium e la parte della meditazione fisica. Ritorniamo su quella mentale che è quella più semplice. La mentale, come vi ho detto prima, ehm, si usano i cinque sensi. Si vede, si sente, si percepisce, si tocca, si parla. Um, un punto interessante che ho visto, che molti medium cercano, in entrambi gli stati, anche in America ho visto, ehm, cercano di insegnare la divinità è attraverso la chiarovigenza visiva, uh, ovvero per forza un medium deve vedere. No, non, questa cosa non è che deve succedere. Io conosco un mio carissimo amico, che è Medium e Costellatore, lui non vede assente il mondo spirituale e gli parla e i risultati che ha questa persona sono incredibili quindi non preoccupatevi o preoccupatevi o focalizzatevi che non vedo niente può darsi che non dovete vedere ma il senso principale che dovete uh, su cui dovete lavorare è il sentimento, il sentire il mondo spirituale perché vedere il mondo dello spirito e non perci prendono nel cuore non funziona tanto se avete una voce che vi parla, che parla dal mondo dello spirito e non, non la rispettate, non la seguite, non vi crea a voi per primo un'emozione, è possibile che c'è un problema. Quindi queste cose, quindi non uh, focalizzatevi focalizzate unicamente a dover vedere il mondo dello spirito. Poi il mondo dello spirito si può vedere in due modi. A livello soggettivo e oggettivo. Allora, soggettivo ovvero, vi faccio un esempio, eh, diciamo che, eh, cioè lo vedete nella vostra mente, ok? Lo vedete nella vostra mente, eh, l'entità eh, del mondo dello spirito si presenta in un certo modo che serve al medium per far sì, si descrive, si fa vedere al medium per far sì che la persona che decimente possa capire. Uh, di nuovo, andremo a specificare molto queste cose, ok? Adesso questa sera vi faccio un uh, overview, adesso in italiano mi viene in mente, una panoramica della, della mia età, poi tra un po' mi fermo e leggiamo i messaggi e, e vediamo di approfondire alcuni punti. L'altra parte è la chiara oggettiva, ovvero il medio vede uh, l'entità vicino alla persona con cui vuole parlare oppure in questo caso, che sto guardando il modo in videocamera, ne vedo 4 di qua e 2 di là. Okay? Questa è l'oggettiva. In quell'oggettiva è interessante quando si fanno esercizi di gruppo chi ha questo senso sviluppato di riuscire a, a vedere la più, più o meno la stessa cosa. La, non è mai al 100%. Perché vi faccio un esempio che L'ho imparato da un medium inglese che tutti ridevano per me i capelli che ho io sono corti e eh sì, sono un uomini, una donna sì. per me una donna che i capelli che ha fin qua sono lunghi per un'altra persona sono meno, ok? Quindi non c'è mai la cosa del 100%. Poi la seconda cosa sono i colori, ok? Allora stiamo sul discorso dei capelli, se i capelli diciamo sono chiari sono biondi, ok? Però castano, castano chiaro, ale mesh... Eh. no, queste cose qua uno si perde in, in, in briciole e perde il senso del messaggio, perde il senso di perché l'entità è venuta a parlare. Vi, vi garantisco che un'entità del mondo spirito non interessa tanto come venga riconosciuto il colore dei capelli, si viene a portare un messaggio d'amore o di conforto. A me è successo per una ragazza che aveva 20 anni, che aveva 18 anni, che era morta a quell'età, e mi si è presentato con i capelli biondissimi. E la madre, eh, contentissima, accettava tutto, alla fine mi ha detto guarda, tutti mi hanno detto, la mia figlia aveva i capelli mori, lunghi morfi, come le descritto era uguale, ma tutti i medium hanno sempre detto che aveva i capelli biondi. Questo perché poi ho imparato che l'energia aurica di questa anima era molto lucente e meglio la percepiva in quel modo lì. Okay? Quindi, però, cosa ha fatto questa ragazza? Ha portato il messaggio, ha portato il messaggio d'amore, di sentimento alla madre, ed è quella cosa importante, non il colore dei capelli. Okay? Quindi, oggettiva, qual, tutti meglio vedono prelevantemente le stesse immagini, le stesse cose. Um, mi fermo un attimo per vedere se c'è qualche messaggio se non c'è qualche domanda in particolare c'è un messaggio il mondo spirituale mi ha detto di fermarmi che di fermarmi scusate di leggerlo secondo solo. Allora, eh, però ne arrivano tanti. Eh, sì, vanno veloci. Allora, si chiama Marica e dice Buonasera, io sono tre anni che cerco di mettermi in contatto con mio figlio, ma niente. È come se lui non volesse. Io lo cerco in tutti i modi, ma oltre di vederlo, volerlo vedere. cuore nulla o non c'è nulla? Sono incapaci? Io non mi consiglio. Ma, ah, allora, eh, Marica. Allora, uh, il motivo uh, perché il mondo, perché il, tuo figlio, il mondo spirito non arriva, c'è un motivo che è al di sopra di quello che noi possiamo pensare. Okay? Um, ovviamente siamo, siamo in una live, dove non so quante persone stanno guardando, tante, quindi non si può entrare in, uh, nel dettaglio in questo, perché è sicuramente una cosa privata, ma quello che mi dice il, il mio... La, il, quindi che sono vicino, e che non devi demordere, non pensare che anche se sono passati tre anni c'è un, un motivo perché un qualcuno non è ancora pronto per avvicinarsi. Ma mi dici anche che tuo figlio in questo momento, in questo momento dove è nel mondo dello spirito, ti sta guardando, ok? ed è presente molte volte eh, nella tua vita quotidiana. Mi dice anche che ti sta, quello che sta guardando, ma ancora non riesce a parlare. Parlare nel senso non, non, non, non è il suo tempo per comunicare, ma forse non è anche il tempo di ricevere queste cose. Dice scusa, di ricevere questi messaggi, scusa, queste cose. Queste cose perché ho visto altre cose. Comunque, um, Marica, poi a fine della diretta lascio la mia mail, um, scrivimi un'email che poi vediamo. Ok. okay. Allora, uh, finiamo il discorso sulla mentalità, mentale, poi il mondo dello spirito vuole parlare un po' con voi. Um, ok, eh, abbiamo parlato della parte della chiaroveggenza, chiaro-udienza e quasi simile, si sente una voce nella propria mente, che può essere la stessa voce, la, la nostra propria voce, o si può sentire una voce eh, con tono differente esterna. Nel messaggio che ho appena dato, sentivo una voce molto simile alla mia, ma sapevo che nella mia era differente, anche perché poi mi aiutavo con delle immagini che vedevo. Avevo visto questo ragazzo con il capellimore, era abbastanza alto, giovane, magro, quindi questo è stato eh, una, è stata la cosa, è stato un esempio pratico di come il mondo spirituale può parlare attraverso la chiara udienza. La chiara sensazione si percepisce, a volte, no a volte, spesso io la utilizzo per sentire che tipo di malattia o in che zona del corpo il trapassato ha, ha dei problemi, il mio cuore, solito quando ci sono dei problemi, oppure quando uno ha portato la mascherina e ha problemi di respirare, ecco questo è un, è un buon metodo per sentirsi nel proprio corpo. E la chiara sensazione è eh, si percepisce il mondo spirituale. Ripeto, già esso in grado di percepire il mondo dello spirito è già un passo grande. Poi un esercizio che vorrei farvi fare, che ovviamente non lo facciamo mai, è quello che eh, quasi tutti, in tutti i corsi che ho fatto lo presentano ed è eh, la psicometria. Allora, la psicometria non è medianità, ok? Medianità è il mondo, è il medium che parla col mondo dello spirito, anzi, il contrario, è il mondo dello spirito che parla col medium, ok? Un'anima non incarnata che parla con un'anima incarnata ok la psicometria sono esercizi che possono aiutare la persona per capire quale senso è più sviluppato okay? attraverso un'anima incarnata con un'altra anima incarnata okay? allora ci sono tanti esercizi ve ne spiego uno facile facile veloce veloce um, allora la psicometria è mettere in contatto il vostro campo aurico con un'altra persona, un'altra persona che sa quello che state facendo e va dato il permesso, non è che lo fate a tutti, anche perché poi vi potrete trovare qualche difficoltà se le persone non, non, non, non desiderano questa cosa. Comunque questo è piccolo esercizio, voi immaginate, fate una meditazione, potete farlo anche con, con gli animali che avete in casa, con il vostro gatto, il vostro cane, i cellini che avete, qualcosa si può fare, anche con le piante. Okay? Espandete, il vostro, fate una piccola meditazione, occhi chiusi, okay? immaginate voi in una ehm, la vostra figura, la vostra sagoma, che pian piano, visual visualizzate il vostro campo aurico, e pian piano si espande, destra e sinistra, attorno, avanti e dietro, e si attacca molto gentilmente vicino a, al campo aurico dell'altra persona. Okay? E da lì cominciate a capire, a sentire cosa percepite: un'immagine, una sensazione, e lavorate su quello. Okay? Questo è già un inizio di in qualche cosa su cui lavorare. Ovviamente, questi esercizi vengono fatti in seminari, dove si possono guidare, si possono lavorare meglio, il, il medio vede come si muove l'energia, ma già questo è un, un, un, un esercizio di base. Questo ve l'ho detto per fare perché una guida del mondo dello spirito mi ha detto che um, tanti di, di voi, tanti di noi, a volte aspettano che siano un qualcun altro a dare. Un messaggio, o qualche cosa, magari, ma più delle volte basta un momento tranquillo, un'espansione del proprio campo aurico, ecco il, il principio base ehm, di questo, questo reciproco che vi ho spiegato. Per far sì che il mondo dello spirito pian piano stia vicino, lo sentite, lo potete facilmente, facilmente. Di solito vengono di notte, mentre state per addormentarvi, quindi una comprensione dell'espansione del campo aurico. Okay? Questa cosa, mh, eh, quando lo fate, potete fare esercizi fra di voi, ma non, mh, non pensate che questo esercizio potete leggere nella mente, sapere le cose delle altre persone. No, no, no, non funziona così. Anche perché poi ricordiamoci che il mondo spirituale è sempre vicino a noi e se sbagliamo qualche cosa o stiamo un attimo facendo qualcosa che non va poi ci fermano e ci fanno riflettere okay? sì, un'altra cosa importante che ho ricevuto e questa è, è, è molto importante è il sapersi chiudere okay? allora, abbiamo, fatto le, abbiamo parlato di un esercizio molto semplice l'espansione del campo arico attraverso la psicometria che poi entreremo in dettaglio perché qua uh, abbiamo già superato l'ora, quindi non voglio parlare per tre ore di queste cose e voglio anche, voglio anche lasciare parlare il mondo dello spirito. Okay. Quindi è molto, estremamente importante, estremamente importante sapersi chiudere. Chiudere cosa vuol dire? Mettervi nel vostro, nel vostro stato mentale chiuso, nel senso che non voglio più comunicare col mondo dello spirito non voglio che le energie delle persone attorno a me invadano il mio campo aurico. Questo cosa può succedere. Vi faccio un, un esempio che succederà appena finisco. Um, adesso io sono molto aperto, potrei parlare per ore, ma a un certo punto mi devo fermare e mi devo chiudere. Altrimenti il mondo spirituale comincio a parlare. Un'altra cosa voglio aggiungere il mondo spirituale sia l'intelligenza superiore ma siamo noi che decidiamo quando parlare comunicare con il mondo dello spirito. Non, um, non sono loro che ci svegliano di notte e ci dicono di fare delle cose o dare dei messaggi. No, questo non, non va bene. Queste argomentazioni parliamo la prossima volta. Quindi nel, nel, nella tecnica, del meccanismo di chiusura, anche questo è molto è molto è un esercito molto semplice e molto buono. Semplice importante, un momento di rilassamento, occhi chiusi, una semplicissima meditazione e visualizzate una campana d'oro che scende su di voi e vi copre completamente e vi rimane, copre, rimanete chiusi fino a che la prossima volta non desiderate lavorare con il mondo dello spirito o, una, o, creare, o lavorare con una meditazione o con la guarigione. Quindi questi due esercizi, specialmente il secondo, sono molto importanti. Ecco un attimo i messaggi perché vedo che ne stanno arrivando tantissimi. Ci sono veramente tantissimi messaggi. Allora, adesso dedichiamo un po' eh, di tempo, perché non abbiamo un po' d'acqua, a messaggi dal mondo dello spirito. Allora, ehm, qui non ehm, normalmente, oppure come lavoro io, non è che eh, viene chi si vuole, ok? Viene ehm, anche una seduta privata, non pubblica come in questo caso, coloro che sono in questo momento e hanno desiderio di parlare con le persone che sono nella sala o online quindi accettate con cuore perché stanno, hanno fatto una, un signore che mi sta parlando in questo momento ha fatto molta strada per arrivare okay? mi sta parlando ehm, mi sta parlando e mi sta dicendo che ha fatto tanta fatica ad arrivare a primora eh, un signore lo vedo, vedo che c'è un bastone, è magro, eh, di corporatura magra, portava il cappello, aveva la giacca, è vestito abbastanza bene, ed è venuto qui a parlare per la figlia e dire che, um, che sono, momenti, sono stati momenti difficili, complicati per tutto quello che è successo e sta succedendo nel mondo. Ma lui mi dice di nuovo che è stato vicino, ed è stato veramente contento di come ti sei comportata e di come eh, sei riuscita ad andare avanti con la tua famiglia. dice anche che ci sono stati dei bambini, dei figli, e mi dice anche che se lui quando era, quando era in vita non, era, non esprimeva molte le sue emozioni, è veramente proud, orgoglioso di quello che hai fatto e di come l'hai fatto, con le tue uniche forze. Ha dato un nome Carla, non so se questa persona si chiami Carla o c'è una persona inalente a lei che si chiama Carla. Ecco, questo signore è venuto subito, ha colto l'occasione perché l'ho anche sentito molto desideroso di comunicare questo messaggio. Adesso per esempio lo vedo, con un lo vedo molto più rilassato, con un sorriso, ha un, ha un sorriso veramente, veramente bello, veramente grande, luminoso, e proprio lo faccio anche il movimento, pian piano si sta, sta, sta tornando indietro, si sta tornando poi dentro. Ecco, questo è l'esempio di, di come lavora il mondo spirituale, e il rispetto che bisogna avere. E eh se sì, io non, non, non riuscirò a leggere tutti i messaggi delle persone che ci hanno ricevuto no, questo messaggio, le andrò a leggere dopo, quello sì, certamente. Tutti i messaggi che scrivete li leggo, non, non, non, non li lascio a caso, li lascio lì. E come detto prima, se desiderate avete, se avete bisogno di contattarmi, poi vi lascio un'email, la scrivo nel messaggio, eh, sì, nella chat dei messaggi potete contattarmi. spirituale come medio. Okay? Io di lavoro in un altro, faccio il medico nella società inglese di computer, come dicono in gli inglesi, questo quello che faccio è il lavoro per pagare le bollette, che okay? è un'altra cosa. Invece il lavoro spirituale è questo qui, della medianità. Mi si è avvicinata adesso una signora, sono due signori, una, una mamma e una figlia, due signore, Uh, dove le vedo veramente sorridenti e contente e hanno dietro di loro una luce fortissima e, e ringraziano un um, ringraziano me Anna ed Enrico, gli ho dato la possibilità di poter parlare questa sera attraverso questa, questa piattaforma, questo sistema perché e mi dicono che hanno provato per tanti anni a, di poter comunicare con padre e marito, perché il marito del Signore parla della figlia, e chi mi dice che attraverso questo, cioè la piattaforma, questo Signore poi riuscirà a ricevere questo messaggio. Mi dà il nome di Roberto questo Signore, però io quei nomi non sono proprio il top, però questa è una. Dice che al momento la persona non è qua, non è online, ma il video poi verrà visto più avanti e questa persona riuscirà poi a sentire il messaggio e comprendere. E quello che vogliono dire queste due, due signore, una signora e una ragazza, che stanno bene, dove sono stanno bene. Sono morti in di incidente, un um, incidente stradale, um, sono morti, non sono morti immediatamente sul colpo, ma pochissimo e le persone attorno hanno pensato che hanno sofferto ovviamente per l'incidente e tutto ma non hanno sentito molto dolore ma soprattutto adesso stanno veramente bene stanno bene e si sono avvicinati ai loro cari e alla loro famiglia e la cosa che ha visto adesso anche al, al, al cane che un, un cane che era coloro che era morto un paio di anni prima. E vedo persone molto rispettose, molto gentili e sono contente, e sono contente e ringrazio di, uh, di, di aver dato questo messaggio. si è avvicinata una, una persona, una persona del mondo ehm... dello spirito, che non, non, non lo vedo, adesso lo vedo, non lo vedo ancora, adesso lo vedo, è un, un, un ragazzo i capelli mori, è giovane, 20-25 anni, quell'età lì, che vuole parlare a una, a, a una figura femminile, presumo una madre, che dice non aver paura, anche se senti dei rumori in casa a volte, sono io, lo so che fai fatica ad accettare la mia morte, lo so che hai iniziato da poco a, a, a, la, la, a studiare questa nuova vita, questo nuovo metodo di, uh, di comprendere la vita oltre la vita, non è oltre, oltre la vita, quindi non ti... Non ti spaventare. Sono io, ho detto. La perdita del corpo non ha voluto dire la mia morte. La perdita del corpo non ha fermato l'amore che, so, che ho provato e sto provando per te. Ora dove sono è un amore molto più sottile, raffinato, senza pregiudizio. Ti ho sempre amata come madre, poi mi ha fatto la battuta, ha detto, anche se ero birichino e continuerò ad amarti, fino al, giorno che io, fino al giorno che tu verrai qua da me, e io ti aspetterò. Poi mi dice, fagli capire che il giorno è lontano, eh. quindi non è una cosa evidente. gli ho chiesto un nome, mi ha detto, il nome non è importante, ma se vuoi dare un nome come riferimento, digli Marco. Non mi dice, uh, gli ho chiesto come sei morto, come è successo, diceva, va bene così, per mia madre va bene così. E per questo, come parlava prima, bisogna rispettare il volere del mondo dello spirito, e non insistere nel in cercare più informazioni, se non lo vogliono dare. Ma oltretutto, oltretutto può succedere che la persona non, non, non vuole o non può riceverlo. Mi si è avvicinato un, uh, un bambino, eh, lo vedo piccolino. È un po' difficile dargli un'età perché, um, per esempio, questa è la mia soggettiva perché mi parla come se avesse 4-5 anni, però non è la sua cara più giovane, e mi dice che il tempo che ha vissuto qua sulla Terra, nel grembo materno, e i momenti che ha vissuto, che ha toccato terra, che ha vissuto qua, sono stati più belli che ha, più bei momenti che ha speso qua sulla Terra. E la sua anima doveva vivere appunto quel momento questo bambino detto che si è spento aveva una malattia ha sofferto un poco e poi quando il padre dio ha chiamato lui è dovuto tornare ed è tornato senza nessun rimpianto è tornato perché questo bambino aveva una marcia in più era un bambino non voglio chiamare un bambino un prodigio un bambino che già sapeva come era nato e cosa doveva fare e ha accettato tutto quello che Dio gli ha posto davanti nella sua, nel suo percorso della, della sua anima questo bambino ha una luce incredibile toglie, toglie, toglie il respiro mi dice anche che questo bambino il suo prossimo compito anzi la parola meglio è che sta lavorando per passare al livello successivo dell'evoluzione dell'anima nel mondo dello spirito io poi gli ho chiesto una cosa di fare io mi ha detto che noi le ali non ce le mettiamo ma già so volare e ringrazio mia madre, mio padre terreni per avermi dato quella possibilità di percepire il corpo di percepire i profumi, i colori il dolore della vita terrena per raggiungere quel tassello per raggiungere quell'informazione per capire quello che dovevo capire per poi evolvere di nuovo nel mondo dell'amore. Non è il mondo dello nel mondo dell'amore. E di nuovo. C.M. che di abbracciarci tutti. Un... Mi, dice... mi sta ringraziando, mi dice grazie di aver portato questo messaggio a mio... alla mia madre, mia padre terrena, ma non grazie unicamente a te, grazie a tutti voi. Vorrei abbracciarvi tutti, vorrei stringervi tutti al mio cuore, vorrei farvi sentire il mio amore che ho per voi ora si rivolge alla madre e dice non ho sofferto dovevo andare così e ti ringrazio di essere, essere stata la mia madre la madre giusta per la mia anima terrena la, eh, la madre giusta per la mia anima quando ero nel mondo terreno che Dio vi benedica tutti la luce divina li possa abbracciare e tenervi fra di loro e tenerli uniti fra, fra, fra di loro come ho ricevuto molte preghiere durante durante l'opera no, mio funerale io ora pregherò per voi non soltanto per le persone di cui hanno pregato per me ma pregò per tutti voi. E mi ribadisce, pregate, pregate anche voi, pregate per voi stessi, pregate per le persone che vi sono vicino, pregate anche per le persone che non vi sono vicine e non conoscete, pregate per chi non è contento di voi, pregate per quelle persone che vedete alla televisione, Pregate quelle, quelle, quelle anime dentro nella cassa, come si chiamano, cassa da nelle, nelle barre, scusate, nelle barre che alcune pensano che sono rimaste lì, continuate a pregare, che più pregate più noi preghiamo per voi. Ci saranno momenti molto importanti e voi che riuscite a comprendere questo, che riuscite ad aprire il vostro cuore al vostro meglio, poi, poi riuscirete veramente ad, ad, ad apprendere e prefare apprezzare le nostre parole e le nostre preghiere bambino si è. non so avete capito chi è, si. si saluto con un sorriso immenso e mi ha. personalmente eh, me mi ha creato un'emozione molto forte e mi ha fatto piacere condividere con voi. è stato molto bello. aspettate un secondo. Chi sta parlando in questo momento è, è un, un, una persona che, con, che lavora con me, uno spirito guida, e mi ha detto um, a volte voi pensate che gli angeli, gli spiriti evoluti, gli spiriti guida, devono essere vestiti in un certo modo, o avere le ali, o avere una tunica. invece dice no, nel mondo dello spirito questo è, non è contemplato ma ci serve a noi per farci comprendere chi sono veramente, per far sì che noi riusciamo a capire. Vedremo poi nei prossimi incontri che il mondo dello spirito poi parla in un modo in cui noi possiamo comprenderlo. E questo bambino che ho visto prima, questa anima che ho visto prima, la parla in un modo molto importante. Tutte queste panze mi silenzio perché sto parlando con loro e a volte il bicchiere di, di acqua che bevo mi serve anche per um, eh, staccare il contatto da un'anima all'altra. È un metodo mio, se volete potete solo anche voi. Allora, ehm, mi si è avvicinato un signore che aveva una fortissima tosse. Questo signore ehm, ha veramente ha molto, ha fatto, ha avuto un, grossi problemi respiratori. Eh, mi ha fatto vedere la mascherina, l'ha usata per un po', ma ehm, sono convinto il no, 99% che è morto di COVID. Perché ho visto appunto la parola COVID e vedo questo signore che vede grossissimi problemi qua a respirare. Questo signore è morto, si è intorno non da tanti anni, un paio di anni ha uh, una corporatura abbastanza robusta un signore um, 65-70 anni in circa questo un po robusto la canagione um, un po più scura della mia adesso qua forse la videocamera mi fa vedere che sono bianco come il latte ma vabbè mi um, um, ha perso un po di capelli mi ha preso un po qua um, mi dice che si è sentito No, hanno, hanno, i, suoi i, i suoi genitori i suoi familiari hanno pensato che lui fosse stato strappato, okay? fosse stato portato via da questa malattia. Ma invece um, dice che um, la sua anima doveva, il suo percorso nella, te nella terra era finito e doveva andare così: e dice sì, ho sofferto, sono stato male, ma solo adesso ho capito il motivo. Um, mi fa vedere che um, sì, lui era in un lettino, era da solo in ospedale e um, questa cosa um, e, e a casa la, la madre i, i familiari um, pregavano per loro, ero in pensiero e la sua madre di questo signore è stata la sua guida che è venuta a prendere e a, a, a portare al mondo dello spirito. Quindi le preghiere, mi dire, della, sua, della nuora e dei nipoti, hanno fatto sì che l'anima della notte, della sua, è andata a prendere il figlio. Quello che mi dice è che adesso respira bene, sta bene di dove è contento? È estremamente contento. È contento perché è riuscito a vedere, innanzitutto ha adesso una visione più ampia di com'è il mondo dello spirito. Era credente, ma non troppo. Uh, però questo, dove adesso, gli ho dato l'opportunità di, di comprendere veramente bene com'è il mondo dello spirito. E mi ripete, che è un mondo molto bello. È interessante mi dicevo molto ancora da imparare ho passato una vita a lavorare molto mi fa dire che faceva un lavoro manuale ed era contento, orgoglioso di quello che faceva e si sentiva soddisfatto e questo suo atteggiamento questa soddisfazione di lavorare ce l'ha anche adesso nel mondo dello spirito vuole lavorare nel mondo dello spirito la sua anima vuole crescere vuole imparare e mi dicono che è, è, è, è, ben, è ben voluto e che avrà modo di poter lavorare e di crescere nel mondo dello spirito. Questo messaggio è stato detto, perché ehm, il mio spirito guida mi ha detto: eh, forse, la, no, forse sicuramente i familiari pensano che sia in un posto dove non stia bene, invece no, sta bene è un grande lavoratore qui, sulla terra, e sarà un grande lavoratore nel modo dello Spirito. Quindi questo signore, che ha detto fuori il nome Paolo, Paolo, ma ripeto, non, non voglio, fosse un nome differente, forse un familiare si chiama Paolo, adesso sta bene, sta veramente bene. un attimo um, perché um, mi si è avvicinata um, mi sono avvicinate due mi si è avvicinato il mio spirito guida e si è avvicinata una ragazza il mio spirito guida vuole, vuole um, parlare per la ragazza la ragazza in questo momento non riesce a parlare okay? non riesce a parlare perché è morta da è passata al mondo dello spirito da poco tempo e questa ovviamente il trapasso a la parola è stata flagellata il cuore del genitore specialmente quello della madre. È okay? una ragazza giovane, la vedo molto alta, slanciata, magra, una, una bellissima ragazza, siamo attorno alla ventina di anni, un po' più, un po' meno. E ha un sorriso adesso ha un sorriso bellissimo. Okay? È veramente um, stupendo la parola. La parola. sentito più di una volta ho visto e dice che um, si rivolge alla madre che ovviamente questa guida questo, amico, questo spirito guida comprende la sofferenza che è della perdita di un figlio comprende è veramente difficile di riuscire a poter accettare il trapasso di una figlia così giovane e, e, e piena di vita una figlia che aveva la porta aveva tutto, aveva tantissime cose era giovane, era bella aveva amici, aveva, aveva il fidanzato, aveva studiato stava, stava per iniziare un lavoro aveva iniziato da poco quindi era proprio nella sua nel pieno della sua vita quindi, questo, questa guida, ma anche il mondo dello spirito, comprende la sua carenza in questa madre. E quello che vuole dire la figlia attraverso la mia guida è: la parola è stata fermati, non soffrire più. Dice: Lo so che è difficile, lo so che è impossibile comprendere, ma mamma, io sono qua, io sto bene mi stanno aiutando, ho persone che parlano per me, ho persone che mi insegnano cose, tante cose, ora è stato il tuo momento di imparare a non soffrire non star male, chiede aiuto, ma inizia a parlare, non c'è nessuno qua di me e di tutte le persone che ci siamo vicine, che ci conosci, che ti vogliamo vedere così. Mamma, fermati di star male. Parla, chiedi aiuto. E vedrai che i miei amici qua ti manderanno la persona giusta. Le persone giuste. e vedrai quando sarà il momento, poi riusciremo a comunicare e io riuscirò a parlare con te. Anche se i miei amici sono ben contenti di farlo per me. E si sentono onorati di questa cosa, di questo aiuto. E infine, mamma, Io ti amo ancora. Amati anche tu. Ciao, mamma. Ok. Wow. Questo era anche questo messaggio importante. È eh, una serata interessante. Vediamo ancora un po'. Eh. Io di solito vado avanti finché non, mi, non si ferma il mondo dello spirito. Quindi, quando mi diranno fermati, mi fermo e me ne, me, me ne vado a letto. Uh, mi fermo un secondo, leggo qualche messaggio. Uh, in caso che. Perché ogni tanto il mondo spirituale mi dice fermati e leggi um, qualche messaggio. avete mandati tanti messaggi eh? e mi fa piacere e vi ringrazio infinitamente ok Um, di un'altra mia guida ah, una cosa che volevo anche dire poi ne parleremo nel futuro um, noi tutte le anime ah, tutti noi abbiamo un angelo custode ma le guide ah, molte volte sono più di una e cambiano in base all'evoluzione um, della nostra anima come aiutanti che lavorano insieme a noi per poi dopo, anche loro evolvono attraverso noi evolviamo con loro e loro evolvono con loro okay. um, io quando vi dico, come in questo caso che è una delle mie guide a no, un certo punto mi sono fermato di contarle, perché a volte ne vengono due, tre, cinque quindi. una cosa che hanno in comune è che si vestono quasi tutti di bianco Quindi almeno quello forse sarebbe per riuscire a capire che <ride> lavorano, lavorano con me allora, quello che mi sta dicendo ora, questo spirito guida è che um, parla direttamente a voi, dice a avete un'opportunità incredibile di poter comprendere ciò che c'è oltre la materia e riuscire a guardare oltre al visibile, ok? E Essere capaci di di understand, di comprendere il qualcosa di molto più profondo. Cioè, avete una vita complicata, difficile, mille problemi, e una volta che si risolve un problema ne inizia un altro, e non c'è mai pace. Ma questa fa parte della vita. Questa fa parte della vostra evoluzione. La chiave di volta, quel qualche cosa che vi farà cambiare, è l'accettazione della vostra anima e ehm, come ha detto eh, scusate lavorare molto spendere molto tempo sull'evoluzione della vostra anima attraverso la preghiera quello che sentite mi ripeto non no mi, mi specifica non pensate che come in questo caso attuale, attraverso i messaggi del mondo spirituale, attraverso un meglio, riusciate a trovare la vostra, il vostro benessere spirituale. No, è un lavoro che viene da voi, è un lavoro interno, che ha bisogno di tempo, ha bisogno di, di, di, di esperienze che a volte non, non sono piacevoli, sono difficili, ma è un qualcosa che deve venire da voi, è un qualcosa che inizia da voi. Sì, invece in questo caso, Potete parlare con noi, dovete parlare con me, lui. Um, ma non è sempre attraverso di noi. Noi veniamo quando voi siete pronti, quando siete in grado di comprendere il messaggio. Non cercateci sempre, ma bensì fate voi il primo passo. A noi siamo sempre con voi, nel bene o nel male, sempre. Ma cercate di andare avanti, cercate il. Di di essere voi al fronte alla prima linea col, con la vostra vita. E poi da lì noi vi aiuteremo e arriveremo. Mi sta facendo vedere una fila di una fila di, di, di, una fila di, di, di, di anime, di, di guide, pronte ad aiutare. Stanno aspettando il nostro video. Loro sì ci sono vicini, ma dobbiamo noi fare il primo passo, dobbiamo noi avvicinarci, dobbiamo noi chiedere scusa per prima, dobbiamo noi chiedere scusa a noi stessi, dobbiamo noi amare per prima noi stessi. Non cercate di aiutare gli altri o amare agli altri se finiranno voi stessi. Vi fa vedere un esempio di una una bottiglia d'acqua se voi volete offrire l'acqua ai vostri amici o parenti dovete averla piena prima la bottiglia d'acqua se volete donarla, quindi dovete essere voi i primi mi dice che è stato... che è... Che molto, è, stato, è stato molto contento di, di, di, di tutto quello che mi ha parlato questa sera e ci accompagnerà anche nelle prossime volte e poi faccio domande e non mi vuole rispondere ehm, ma ribadisci di nuovo fate voi il primo passo non aspettate vivete la vita abbracciate la vita la vita è bella Non pensate di sbagliare, fate la cosa, non state in attesa, fatela, stare in attesa il non far niente è il peggio, il non credere in niente è il peggio, non credere in un Dio, in qualcosa di superiore, a parte la religione, è un problema, il non fare, l'aspettare che il mondo va davanti, qualcosa succede per riuscire in noi a andare avanti, per far sì che poi noi riusciamo a essere trainati da questa cosa, non funziona. Di nuovo. Noi siamo qua, vi stiamo aspettando che fate il primo passo. e mi dice e ci dice vi auguro un abbraccio di luce a ognuno di tutti voi dai vostri angeli custodi dai vostri aiutanti dai vostri aiutanti dello spirito dai vostri familiari nel mondo della luce che vi guardano con occhi da bambino e anche da coloro che nemmeno immaginate che vi stanno aiutando Vi vorrebbe fare una, concludere il suo messaggio con una piccola preghiera di tre parole Dio vi ama tanto amatemi al, almeno la metà di quanto lui vi ama e potreste vivere una vita incredibile sia terrena del mondo della luce mi ha dato un nome, mi ha detto Gabriel ok Gabriel Gabriele Ora um, il mondo spirituale mi ha detto che mi devo fermare di parlare con loro il mondo spirituale però Posso già vostro qualche messaggio? I vostri messaggi. Ok, va bene. Bene, è stata una bellissima serata. Ringrazio infinitamente di aver partecipato. Uh, spero che a livello tecnico Uh, sia tutto bene che l'audio abbia funzionato che l'immagine sia chiara e internet funzioni ehm, vi lascio subito nella chat uh, la mia email la scritta bene una voce dalle all ecco. Ecco qua, la mandata. Uh, io rispondo, cerco di rispondere a tutti i messaggi. Ovviamente ho un lavoro che mi impiega tanto, <ride> ho una famiglia, ho una vita normale anch'io, quindi un qualche, vi rispondo ai messaggi, quindi non preoccupatevi. Uh, Rileggo anche i messaggi che avete scritto qui nella chat, che sono veramente tanti, e di questo vi, vi ringrazio infinitamente. Infine ringrazio moltissimo Anna ed Enrico, ma veramente di cuore che mi hanno dato la possibilità di mh, partecipare su questa piattaforma e di far sì che il mondo spirituale possa parlare attraverso di me e per me questa è la cosa più grande, il regalo più grande che potessi ricevere ed è veramente un ricreziamento di cuore che faccio a tutti quindi grazie di nuovo vi auguro una buona notte e questa sera prima di film che mi correrò che a dormire pregherò per tutti voi grazie di nuovo e buona notte